La rivoluzione dell'informazione e della comunicazione arrivata con la banda larga, parole tue, ha cambiato il pubblico, l'utente che da passivo, spettatore diventa attivo, quindi protagonista. Si può parlare di recupero del concetto di democrazia dal basso? Si può parlare di democrazia e basta, perché la democrazia significa potere del popolo, no? cioè il governo del popolo. Eh, è stato, eh, diciamo che è uno strumento, dopo tanti anni in cui la democrazia è stata subita in qualche modo, non eh, pochi anni fa ma parecchi anni fa Rousseau, Jean-Jacques Rousseau parlava di una schiavitù fra un'elezione e l'altra, no? si parla di democrazia quando si va a votare e poi fra un'elezione e l'altra il, il cittadino resta schiavo no? e forse grazie alle nuove tecnologie ai nuovi media soprattutto riusciamo, potremmo riuscire a recuperare... Quel tempo che passa fra una lezione e l'altra, che poi in Italia può essere anche estremamente breve, tutto sommato, per riempire di significato il termine democrazia. Questo può succedere se, da una parte, la politica si apre ad ascoltare, ma soprattutto, come è successo per i media, no? perché è stato il pubblico a, a spingere per il cambiamento dei media, prendendo il potere che, eh, che i social network eccetera, gli davano no? di apparire, di parlare, di conversare. Soprattutto se il pubblico acquisisce la conoscenza sufficiente degli strumenti per utilizzarli, per dare veramente un senso alla democrazia e non solo per fare quello che sta succedendo adesso in una prima fase che è quello di arrabbiarsi con la politica, di, eh, di sfogarsi nei confronti della politica senza avere poi un risultato vero. No?